Benvenuti nella nostra cucina. Oggi siamo qua per preparare la nostra strategia di marketing vincente. Io sono Laura. E io sono Cristina. Che fa anche Rima. Cristina, hai fatto la spesa, hai comprato tutto? Esatto Laura, ho preso tutti gli ingredienti. Bene. Vediamo allora subito quali sono. Allora per preparare la nostra strategia di marketing vincente sicuramente non può mai mancare l'identità visiva. Aspetta Laura che mi piace sempre soffermarmi un attimo su questo aspetto. L'identità visiva significa che la tua immagine, il tuo logo, i tuoi colori ed eventualmente anche la tua musica per eventuali video siano già tutti ben definiti in modo tale che il cliente che veda i tuoi prodotti e i tuoi servizi riconosca subito il tuo brand. Esatto, ma una volta che abbiamo definito l'identità visiva è fondamentale fare un passaggio successivo ed è quello di determinare gli obiettivi della nostra strategia. La strategia di marketing è in qualche modo il collante che tiene assieme un po' tutti, tutti gli ingredienti. Esatto, un po' come la farina e l'olio. più di olio va bene insomma non c'è marketing vincente senza una strategia ben definita e quindi non dobbiamo far altro che inserire un pochettino della nostra strategia allora abbiamo visto identità visiva obiettivi strategia adesso quello che ci serve sono sicuramente gli strumenti di marketing che sono tutti i nostri successivi ingredienti Esatto, fondamentale è il sito web e fondamentale è strutturarlo e progettarlo secondo quelli che sono i nostri obiettivi. Aggiungiamo quindi un pochettino del nostro sito web anche molto profumato il nostro sito web esatto ma oltre il sito web perché questo possa portare dei risultati è necessario e fondamentale che sia spinto e che sia supportato da una strategia SEO che migliori il posizionamento del nostro sito sui risultati di ricerca Beh, direi che il SEO è un po' come il sale nella nostra ricetta esattamente il sale come in quasi tutte le ricette almeno quelle salate non può mai mancare così anche nel nostro sito web è necessario supportarlo e aiutarlo con un pizzico di sale Laura quali altri ingredienti possono servire per la nostra strategia o meglio per la nostra ricetta? Beh sicuramente Cristina non possono mancare i canali social quindi che sia facebook, instagram, youtube, twitter dobbiamo un po' identificare quello migliore ma è necessario insomma utilizzarli sì diciamo che possiamo utilizzarli anche tutti l'importante è sempre tenere presente quelli che sono i nostri obiettivi li mettiamo? Direi che abbiamo messo quasi tutto. No, aspetta, Laura, ci vuole un ingrediente che è quello principale. Brava e il più importante: il peperoncino. Sai cos'è, esatto. Laura, il peperoncino? Non lo so, secondo me nella nostra ricetta della strategia di marketing vicente, il peperoncino potrebbe essere l'impegno, la passione, l'entusiasmo. La costanza, anche esatto. la costanza, anche impegno, la La passione. Entusiasmo e costanza. Che dici, mescoliamo per vedere? Sì, prepariamo tutto ok adesso non ci resta che infornare la nostra strategia di marketing e attenderne i risultati benissimo allora se vuoi rimanere sempre aggiornato su quelle che sono le nostre ricette di marketing iscriviti al canale e clicca sulla campanellina in modo tale da ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video ti aspettiamo nella nostra cucina